Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo video di Logistics and Analytics Italia. In questa serie di video che corrisponderà ad una playlist si parlerà di questa suite di applicativi definita Microsoft Power BI che cos'è? BI sta per Business Intelligence. È una suite relativamente nuova, è in giro da qualche anno, che è stata introdotta da Microsoft per affiancare gli applicativi Office e in particolare Excel e per consentire ad Excel di eh, potenziare le sue caratteristiche relazionali. Da sempre eh, tutti gli informatici che fanno parte della mia generazione hanno dovuto raccontare ai propri clienti la solita favoletta. Quando il cliente ti chiedeva di fare qualcosa che non riusciva a fare con Excel, gli raccontavi che Excel non è un database relazionale, cioè che non riesce ad individuare delle architetture logico-relazionali tridimensionali fra le serie di celle che ogni qualvolta hai bisogno di questo tipo di struttura logica devi passare a Microsoft Access e ogni volta il cliente rispondeva che questo passaggio era un passaggio che non poteva essere indolore, non voleva essere fatto e non riusciva a capire perché c'era questa necessità. Perché è difficile spiegare a un non informatico i concetti di normalizzazione di un database, di, data, di concetti relativi a un data model e soprattutto la relazione fra entità e informatiche e di fatti Excel veniva sempre rappresentato come una specie no, di battaglia navale in grado, come dice la parola Excel, la X, di incrociare ad X soltanto due serie di date ad esempio la posizione della nave e la posizione della bomba. Ogni qualvolta qualcuno volesse tentasse di uscire da questa geometria bidimensionale di guardare dall'alto tridimensionalmente l'informatico diceva hai bisogno di Microsoft Access perché questa relazione tridimensionale fra due serie di dati Excel non è in grado di dartela per esempio se un tuo cliente ha tre numeri di telefono cellulari ti dice di chiamarlo a seconda degli orari dei giorni o delle stagioni in uno o in un altro in Excel ti ritrovi con tre record non normalizzati con i tre numeri. In Access invece ti ritrovi una tabella cliente in cui il nome del cliente appare una sola volta e la tabella dei numeri cellulari in cui appaiono tre numeri cellulari singoli perché vengono collegati relazionalmente alla struttura della tabella dei clienti mentre in Excel ti ritrovi ridondato il nome del cliente. Tre volte ogni volta, e ogni qualvolta c'era questa struttura si doveva dire che bisognava passare. Faccio degli esempi molto semplici: a Microsoft Access. Ma la pressione dei clienti eh, e degli utenti di Excel è stata molto vasta nei confronti degli sviluppatori Microsoft e Microsoft si è sempre sforzata di introdurre degli strumenti in Excel che avessero delle caratteristiche quasi relazionali. Possiamo pensare, ad esempio, al vertical lookup, o il cerca verticale che riesce ad introdurre delle relazioni fra due serie di celle, fra due cell range. Possiamo pensare alla nidificazione, ad esempio, eh, della funzione confronta match, in inglese, all'interno della funzione indice, o possiamo da ultimo pensare ad esempio alla funzione indiretto, indirect, che in maniera fenomenale riesce a introdurre una relazione fra due serie di celle con un inosueto, inedito carattere di concatenamento che, che è lo spazio, che, sinceramente non, non si era mai visto ma da ultimo nel 2013 c'è stata questa svolta che è stata epocale con l'introduzione della suite Microsoft Power BI che è caratterizzata da tre applicativi distinti eh, Power Query, Power Pivot e Power Map adesso dal 2013 si può effettivamente dire che Microsoft Excel può fare le veci di un database relazionale. Non può fare tutto ciò che fa Microsoft Access, continuano ad essere due strumenti distinti, ma veramente molte logiche architetturali che sono presenti in Access adesso sono presenti anche in Excel. Ad esempio noi faremo un case study, analizzeremo come sempre un data model di, di un soggetto aziendale molto semplice, tenteremo di ma mantenere questi esempi molto semplici e partiremo addirittura vedete da un sorgente dati esterni in un file di testo come questo ad esempio come il nostro database dei negozi per far capire perché Microsoft ha avuto la necessità di distinguere, per esempio, Power Query da Power Pivot e da Power Map? Perché effettivamente, pur certe volte se sembrano di intralciarsi, pur sembrano di intralciarsi, in realtà hanno degli scopi diversi. Parteremo dai dati esterni che vengono in inglese spesso definiti raw data, cioè dei dati molto grezzi, come questi. Un database in cui ci sono due campi, cioè due colonne. Noi dobbiamo immaginarci ad ogni virgola una colonna e ad, ad ogni rimando una riga in cui c'è un campo di negozio numerico 1, 2, 3, e un campo comune. Partiremo da una tipologia di dati testuali come ad esempio vedete, il database dei comuni in cui a fianco ai comuni c'è anche la regione con tre lettere Veneto, Sardegna, Abruzzo e da una visione testuale che è difficile per l'uomo da leggere, si, parla, si passerà con questi strumenti ad una visione prima tabulare, come vedete questi dati vengono eh, prima inseriti come sorgenti di dati esterni poi vengono normalizzati, vedete qui c'è quasi una struttura re relazionale, sembrano le due tabelle no? tbl eh, di access con delle chiavi primarie che introducono delle informazioni all'interno di una tabella join transazioni passeremo poi ad una visura eh, diversa quella della tabella pivo con la possibilità con questi strumenti relazionari di introdurre dei filtri vedete questo è un data analysis come sta andando la regione lazio come sta andando la regione lombardia come sta andando il fatturato in umbria e poi si passerà ad una eh, diversa tipa di, diverso tipo di visualizzazione che è quella a grafico e poi, infine, se riusciremo ad arrivare alla fine di questi video, ad una visualizzazione a mappa, cioè i nostri dati, che sono partiti da uno stato testuale molto grezzo, vengono rappresentati quasi come degli oggetti vettoriali. Chi utilizza quantum GIS capisce qual è la potenzialità di, strumento perché, di questo strumento perché questi dati che iniziano ad essere nella loro vita testuali si manifestano come degli oggetti tridimensionali, come dei palazzi, che si disperdono sopra una mappa raster e ci fanno capire che per esempio in questo punto centrale del comprensorio il nostro business va bene poi ad un certo punto c'è una perdita di business iniziamo a vendere un pochino meno di prodotti mano a mano che ci allontaniamo dal centro quindi tre diversi tipi più diversi tipi di visualizzazione una visualizzazione assolutamente testuale e grezza dei dati in un database separato da virgole, poi una visualizzazione di tipo tabulare, una visualizzazione di tipo pivot, una di visualizzazione di tipo grafico e una visualizzazione di tipo mappa. In pratica lo scopo di eh, questa serie di video sarà quella di creare una specie di giallo, La nostra azienda ha un piccolissimo problema. All'interno del nostro database dei negozi io indico, inserisco questa digitura SDE che significa sorgenti dati esterni ma non c'è nessun motivo tecnico, ognuno può fare come vuole. Lo faccio per capire semplicemente di fronte a quale entità informatica mi trovo. Il problema è per esempio che il nostro database dei negozi è così povero che non ha l'indicazione della regione sembra una cosa da niente ma in realtà questo è fondamentale perché senza l'indicazione della regione io po non posso fare data analysis per regioni cioè non posso chiedere ma come va in Umbria? va meglio che, in, che nella regione lazio o va peggio se io non ho il campo vedete lo scrivo a mano ma non si può fare così se io non ho il campo regione quindi una colonna a destra io Mm, un'analisi di dati di questo tipo non lo posso fare. Qui non si tratta ad esempio di aggiungere un fatturato, il fatturato dei mesi giugno, luglio, agosto in un database in cui ho già il fatturato di gennaio, febbraio, marzo. Qui, sì, qui non è una struttura aggiuntiva di tipo orizzontale, qui si tratta verticalmente di aggiungere un'altra colonna, cioè un'altra entità logica. Voi direte, ma ci sono otto negozi, fallo a mano. Ma questo è semplicemente un esempio, questi video tutorial spesso sono fatti con degli esempi così semplici che non si capisce la potenzialità di questa tecnologia. Voi pensate ad avere un database con migliaia e migliaia di records che devono essere affiancati da una informazione nuova che non c'è. Ovviamente non si può fare a mano con questi strumenti, lo faremo automaticamente. Questo è il primo giallo. Come mai nella nostra azienda non ci sono le regioni nel database negozi? E poi il secondo giallo gigantesco è che noi non abbiamo il database delle transazioni. Cioè qui non, non sappiamo quanto fatturiamo, non sappiamo quanto costano gli oggetti. Ed ecco che piano piano noi arriveremo. Per esempio delle tabelle Pivo e cui noi avremo il fatturato finale che intersecherà il valore dei, dei prodotti venduti per il loro prezzo. Questo sarà lo scopo dei prossimi video. Questo video introduttivo finisce qua, vi lascio e vi aspetto se volete al prossimo video. Grazie a tutti.